tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un video un video informativo ragazzi come avrete letto dal titolo lascio youtube Sì, ho intenzione eh, seria intenzione di lasciare youtube e di non di non fare più video ragazzi partendo da oggi non farò più video eh, però eh, ci sto pensando pensando alla seria possibilità di lasciare youtube e mi prenderò del tempo ragazzi mi prenderò del tempo con esattezza fino a sabato fino a sabato perché sabato ci sarà eh, l'ultima live de della serie di live che sto facendo per assegnare un account moddato e quindi sabato dopo la live pubblicherò un video eh, dove comunque dirò la mia decisione la mia effettiva decisione questa per il momento è una decisione provvisoria eh, sabato magari può essere anche che non chiuderò il canale che deciderò di rimanere sul canale e che continuerò a fare video ma non credo ragazzi non credo assolutamente perché comunque eh, non ho ricevuto grandi soddisfazioni dal canale eh, è molto tempo che ho aperto il canale ma probabilmente non sono un bravo youtuber e quindi eh, il canale non è mai cresciuto e, e non cresce anzi c'è gente che si disiscrive quindi eh, probabilmente faccio schifo come youtuber magari non sono bravo a spiegare i video non lo so ragazzi non lo so comunque eh, questo mi dà molto da pensare e ci voglio pensare con tranquillità ragazzi eh, questa tranquillità mh, me la sto cercando eh, non facendo video non farò più video come ho già detto fino a sabato mi prenderò tutto il tempo per pensare a quello che voglio fare se voglio eh, continuare o no a fare i video in caso volessi continuare eh, ci ritroveremo sul canale in caso non volessi più continuare ragazzi il eh, canale verrà oscurato o addirittura cancellato mi sembra la soluzione più semplice cancellerò molto probabilmente il canale eh, diciamo così lo eliminiamo dai ricordi e quindi nulla eh, aspetto oh, tutti sabato per eh, questa live per assegnare questo account eh, moddato perché sono una persona di parola quindi non voglio assegnare l'account moddato non voglio andare via da youtube senza aver eh, mantenuto parola detto questo ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito ringrazio il mio staff, ringrazio le persone che mi hanno sempre aiutato e ringrazio tutti, ringrazio anche chi mi ha insultato che in un certo qual modo eh, diciamo mi ha dato l'attenzione ringrazio veramente tutti chi mi ha messo like chi, non, chi mi ha messo dislike non mi interessa ragazzi non voglio neanche il like per questo video perché non mi interessa quasi più niente cioè non mi interessa proprio più niente non quasi non mi interessa se verrà visualizzato, non mi interessa like, non mi interessa nulla. Quindi detto questo ragazzi io mi prendo del tempo per pensare a quello che voglio fare, anche se in parte la mia decisione l'ho già presa, che è quella di chiudere il canale. Eh, detto questo vi lascio un saluto, ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo sabato e live.